questa è l'ultima tragica pagina scritta da Tchaikovsky, ultimata poco tempo prima della sua morte, 1892, si apre in maniera così dolente, con questo tono scuro, questo, questa frase enunciata dal fagotto e poi dai clarinetti, primo tempo poi avrà uno sviluppo molto nevrotico e molto intenso. Di cui vorrei riuscire a farvi sentire alcune frasi. L'occasione in realtà è quella di ascoltare della musica attraverso le immagini, o meglio vedere delle immagini che non sono però in questo caso quelle del film tradizionale interessante, che è quello che giustifica un proiettore di questo livello, ma anche di vedere come la musica possa essere supportata all'ascolto anche dalle immagini. D'altronde quando tu sei dal vivo la musica non è che l'ascolti con gli occhi chiusi, la ne godi di questa musica ad occhi ben aperti. Allora, l'occasione è interessante anche per i lettori di AV Magazine, perché proprio questo mese sta per uscire la recensione di un box che contiene le tre ultime sinfonie di Tchaikovsky, quarta, quinta e sesta sinfonia. L'esecuzione è quella di Andris Nelsons, che da qualche anno è il nuovo direttore del Gewandhaus di Lipsia. Prima c'era il nostro Riccardo Schellì, c'è stato un avvicendamento, Schellì è andata a Milano, Andris Nelsons attualmente tiene le redini di Boston e di questa Gewandhaus Orchestra con il titolo storico di Kappelmeister. Questa è l'orchestra civica più antica del mondo e suona in questa meravigliosa sala che adesso vedremo, tra l'altro equipaggiata di uno spettacolare organo. Il box contiene tre Blu-ray, ciascuno con quarta, quinta e sesta sinfonia, poiché naturalmente riprende il concerto di tre serate, quindi c'è l'intero programma. In questo caso, per esempio, la sesta sinfonia è abbinata alla sinfonia numero 40 di Mozart, c'è celeberrima pagina del grande classicismo austro-tedesco. Eh, cosa dire? Quarta, quinta e sesta ci sono ovviamente centinaia di diverse edizioni disponibili in audio Non così tante in video In video potrei segnalare almeno quelle di Karajan e di Bernstein Che però sono ormai degli anni 70-80 Quindi tecnicamente abbastanza datate Troviamo anche il... L'orchestra del teatro Marinsky con Valery Gergiev che le esegue, quarta, quinta e sesta, nella Salle Playel di Parigi in una registrazione di qualche anno fa. Queste che stiamo vedendo adesso sono del 2018-2019, quindi abbastanza recenti anche dal punto di vista della resa tecnica. Intendo per quanto riguarda il suono che è disponibile sia in due canali, come vedete se io seleziono qui l'audio si può ascoltare in DTS Master Audio multicanale oppure semplicemente in stereo, come la stiamo ascoltando adesso. Il menu consente di scegliere direttamente i brani, ci sono anche dei trailer e così via. Ma poiché il concerto comprende anche la Sinfonia numero 40 di Mozart, che è una pagina eh, vabbè, di grandissimo equilibrio, sinfonia in sol minore, quindi nonostante l'inizio sia indicato come tempo molto allegro, il carattere minore dell'esecuzione ci cioè fa rendere abbastanza malinconica in questa sottile malinconia mozzartiana che, come dire, traspare sempre anche dietro il sorriso. Ne vogliamo ascoltare un frammento? Please, ditemi di sì e poi passiamo ad ascoltare alcuni momenti significativi della sesta di Tchaikovsky dove l'orchestra naturalmente è ben più ampia e nutrita rispetto alla formazione, come dire, fine settecentesca tipica della musica di Mozart. Iniziamo quindi col primo tempo, molto allegro, Sinfonia numero 40, Gewandhaus Orchestra, eh, Andris Nelsons eh, alla direzione.